ciao benvenuto in questo nuovo video io sono carlo ti faccio vedere come suonare questo riff che hai appena ascoltato, è un riff in slap ed è contenuto nel mio metodo ebook per bassisti, easy slap, quello arancione. Qua siamo all'esercizio 16, quindi abbiamo già impostato bene il pollice e stiamo andando ad inserire qualche strappato qua e là. Eh, lo strappato, quindi il pluck, è un movimento che si fa solitamente sull'ottava. Acuta. quindi se io suono un re quando vado a strappare vado a farlo sul re acuto quindi tasto 5 re basso tasto 7 re acuto se guardi nella partitura noi abbiamo due quarti di re col thumb poi eh, due ottavi sempre con il thumb e poi abbiamo un re basso e un re alto attenzione però no, non sono eh, in, a meno il, il primo re e in levare di sedicesimo quindi un un devi fare molta attenzione qua è, è più che altro un esercizio ritmico perché sarebbe stato più facile farlo 1 2 3 e 4 1 2 3 e 4 cosa che comunque inizialmente ti consiglio di fare però qua facciamo quel passettino in più cioè andiamo a rendere più musicale più figo da suonare un, uh, un groove e chiaramente è, è un pochettino più difficile quindi dobbiamo fare attenzione dobbiamo usare eh, de degli strumenti per farci aiutare eh, uno di questi strumenti può essere ascoltarti l'audio originale eh, un altro è quello mentre studi di utilizzare delle batterie che, che ti aiutino quindi eh, andiamo a prenderlo un, con una batteria con ottavi mm, più semplici diciamo molto lineari e andiamo a individuare esattamente dove è il punto in cui dobbiamo andare a fare questo levare di sedicesimo eccomi arrivato allora abbiamo la batteria Rallentiamo ancora un po', 3 e 4 1 Hai notato che eh, sul quarto, quarto, dove io la pausa di sedicesimo suona un bel rullante. Quindi lì sopra devi fare attenzione ad avere il silenzio, cioè non ci deve essere basso. Quindi, il tuo thumb che vai a fare re in levare di sedicesimo deve essere una risposta a quel colpo di rullante. Eh, facci molta attenzione e, e vedrai che dovresti riuscire a prenderlo. Proviamo a suonarlo qualche giro insieme. Ok, prendiamo come velocità 70 bpm. 1, 2, 3 e 4... Riuscivi a suonarlo con me? Uh, se hai e io non ti ho detto molte altre cose perché bene o male c'è sempre il re con il re acuto il mi con il mi uh, acuto quindi la sua ottava superiore uh, se andiamo a vedere poi nella partitura abbiamo il puntino uh, sul uh, che eh, delimita lo staccato sull'ultimo sul re quello strappato <sussurra> prima di andare a MI e prima di tornare sul MI, prima di tornare a, a RE. Quindi te lo suono prima senza staccato e poi con lo staccato, così vedi la differenza. Uno, due, tre e... Ok? Così era lungo. Tum, tum. Eh, qua ne viene anche la difficoltà nello spostarsi e, e tornare al suo tempo, soprattutto poi alzando la velocità. Invece quello che devi fare è staccare molto questa nota strappata, anziché farla come scritta di un ottavo. Eh, farla più staccata e spostare la mano. Uno, due, tre e... Eh. Senti che... È molto è molto staccata questa nota. Questo serve anche a, a dare un tiro eh, più funk. Bene, poi un'altra cosa che potresti utilizzare è eh, l'avere. Un accompagnamento con i sedicesimi sotto questo ti, ti darebbe eh, una griglia appunto di sedicesimi che continuano a ruotare e tu devi sapere che soprattutto sempre per il quarto quarto tu devi entrare sul secondo sedicesimo anche qua il rullante comunque se ce l'hai è, è la cosa migliore per, uh, per ascoltare uh, per prenderlo come punto di riferimento proviamo a mettere 70 3. Per alcuni questo potrebbe essere anche più difficile perché avere troppi punti di riferimento, questi sedicesimi che scorrono sotto, potrebbero anche un pochettino spostarti, eh, però eh, sicuramente sono utili perché ti delimitano eh, tutti i quattro sedicesimi che abbiamo e quindi se ci fai caso soprattutto se lo rallenti molto riesci a capire bene dove devi andare a suonare il, il tuo sedicesimo in levare eh, per questo esercizio è tutto noi ci vediamo a un altro video e grazie per averlo visto vai a vedere il materiale sul, sul mio sito carlochirio.com trovi easy slap trovi anche tanti altri video video dove spiego poi se vuoi acquistarlo costa veramente pochissimo meno di 10 euro quindi eh, spero che vorrei fare questo percorso con i miei metodi grazie e ci vediamo al prossimo video